Ciao e benvenuti in un nuovo video, allora non vi faccio il mappazzone del perché sono qui ma si saprà che dovrò ragionarla di meglio questo studio ma oggi collaborazione con Look Fantastic nuovamente ed è dopo il video dell'altra volta dove volevamo testare assieme una beauty box per vedere com'era e per vedere anche se decidere di fare questa collaborazione insieme oppure no visto che non mi era piaciuto più di tanto sinceramente e Look Fantastic mi ha detto ma guarda che questa era una box particolare che effettivamente ha avuto tantissimi feed negativi l'hanno pensata male e che hanno dovuto cambiare dei prodotti all'ultimo minuto perché erano esauriti e non sarebbero arrivati in tempo per mandare la box in tempo con i tempi classici di Look Fantastic hanno dovuto sostituire i prodotti diciamo che sostituire invece di un pennello mettere un rasoio non è stata una grandissima idea a mio avviso allora intanto hanno detto prova a guardare com'era era look fantastic prima e come è diventata adesso cioè, la, la box e mi hanno mandato due box una della versione attuale e una molto più pesante della versione precedente si vediamo le differenze principali sono proprio la confezione stessa questa è più pulita c'è il logo LFBB ed è un colore pastello se si può vedere qualcosa mentre questa è più bella, una bella scatola però è più classica solo con il logo, il rilievo. Eh, è da vedere allora partiamo con quella attuale che sinceramente non so perché io le ho solamente aperte così ma all'interno sono ancora chiuse infatti vedete è ancora chiusa e partiamo con quella attuale se vediamo che all'interno troviamo il libretto con le spiegazioni e dei prodotti, un po' di storia dei prodotti e lo spoiler. In questo caso dice 01. Ma gennaio di che anno? C'è scritto? c'è gennaio scorso o gennaio questa e quindi è una delle ultime. Belle bel mistero. 01 2021, ecco c'è scritto. Quindi ok, è, è la prima box del 2021, quindi immagino che nel 2021 abbiano cambiato il restyling delle box. Ok, e andiamo a vedere i prodotti ovviamente, perché ancora non li ho visti neanche io, è ancora tutto chiuso. allora a questo punto posso dire aspettate che appoggio il resto che è effettivamente la box di, di, che abbiamo aperto di dicembre se questa è la box classica quell'altra è un po' sfigata vediamo cosa contiene all'interno per prima cosa vedo una spugna della So Eco che già ci piace una blender vegan eco quindi dovrebbe anche essere ecologica carina molto carina guardavo se c'era qualche indicazione che quindi è 100, 100 per blender uguale un albero cosa vuol dire? dovremmo andare a capire 3 nation Ah, piantano un albero ogni 100 spugne vendute cioè, quindi è anche una cosa molto carina poi andiamo e vedo qui una maschera nutriente per le mani per le mani della Star Skin, che l'ho sentita come marchio, ho visto anche se non sbaglio che c'era una bundle una box, ma non l'ho mai provata e la proveremo, masche nutriente per le mance, quindi sono i guantini nutrienti da tenere su 15 minuti, ecco in questo caso mi piace, andiamo con gli altri prodotti, vediamo, SVR Hydrayan crema idratante intensa, 40 ml per il viso, pelle normale mista testata sulla pelle sensibile sì, quindi per il viso ci piace che sia un 40 ml vediamo scusate il marchio questo molto idratante ha un buon profumo sapete che è bella ricca ma assorbe velocemente eh? mm periodo freddo, alla sera potrebbe anche piacermi, che sai andiamo avanti, vedo altri tre prodotti, quindi due quattro, sei prodotti Grow Gia Balance maschera notte rivelatore di brillantezza è un prodotto per capelli oltretutto per i capelli secchi una maschera notte per i capelli dacin 30 ml sigillato e quindi lo lasciamo sigillato perché ho talmente tanti prodotti che ehm, scusate con le luci mi sembra che il prodotto sia qui il prodotto è qui Dai. poi ultimi due verso il cream crema extra nutriente da 7 ml quindi viso e occhi questa la proviamo bella ricca bella ricca e andiamo quindi per la sera ci sta con l'ultimo prodotto che è questo ah slick macchimi ultra smooth ha ah, una tinta labbra matte che è chiusa ma noi andiamo ad aprire perché andiamo a swatchare Roasted Almond vediamo oddio il colore non mi sembra il più azzeccato però però è un full size e magari si può scegliere il colore non lo so non mi piace il colore ma per il resto ci sta ecco se avessi avuto come box quando ho fatto il video questa box avrei detto è una bella una bella box anche perché in questo caso si potevano provare tranquillamente tutti i prodotti per il mese e il mese dopo vedete potevo parlare mentre aprivamo l'altra box ecco. quindi proprio avete proprio sbagliato tutto secondo me è fantastica mandare quella box e a creare quella box adesso tutto in diretta perché ci piace andiamo ad appoggiare questa e andiamo a tirare fuori devo munirmi di un tavolino qualcosa aspettate andiamo a vedere se slick ah ecco, ecco, infatti Ed, eh, si poteva scegliere perché quale hai ricevuto dice seppi in inglese quindi si potevano essere questi non so se si poteva scegliere o se era a random però c'erano diversi colori esatto anche nella prima c'è un prodotto che non c'era però Avi avocado a line bar e la scelta a ah, ecco stessa cosa c'era la possibilità di avere o questa o la crema noi abbiamo, preso, abbiamo avuto la crema eh, per gli occhi se no c'era un sapone antibatterico ed è per la pelle mista grassa di Dr botanicals quindi c'è sempre un po la la sorpresa va bene poi vedete che ci sono un po di informazioni da leggere bisogna essere bravi con l'inglese oppure e poi dopo c'è sempre lo spoiler del mese dopo in questo caso sarebbe stato il mini primer di La masca che mi sarebbe piaciuto provare ma era di gennaio del 2021 allora in questo caso questa invece è la box prima di gennaio 2021 la cosa dentro? a questo punto i prodotti sono un po vecchiotti ma è per, è per vedere com'era prima e andiamo ad aprirla Troviamo il libricino. Ah, è vero, è vero, è vero, look fantastic. Prima aveva, ed è un peccato che non l'avete continuato, ed è sempre la coppia di L del mese. Oltretutto sarà un po' datato, ma era bello quell'inglese ovviamente, ma aveva sempre la coppia di L. Capisco, se a qualcuno non piace, questa è carta inutile in questo caso è di novembre 2018 novembre 2018 è un po' vecchia è vero che se i prodotti sono chiusi pao in teoria dovrebbe restare uguale ma tanto importa anche come è stata conservata andiamo ad aprirla look fantastic non mi cadete qui a 2018. era così io guardando così i prodotti così eh mi chiedo fin da subito ma non è cambiato niente? allora troviamo Elemis abbiamo capito che look fantastic Elemis ce l'ha sempre in questo caso papaya enzima pill crema sfogliante enzimatica della Elemis da 15 ml ve la faccio vedere ma voglio solo vedere è sigillato è sigillato dovrebbe quindi mantenersi 2018 ok ed è questo poi questo qui è un eh, Molton Brown e del gel doccia che secondo me l'abbiamo trovato ovunque credo che sia sempre lui o fu una profumazione diversa sempre lui perché non sa di niente è Ginger Lily. Ginger Lily 100 ml è anche un bel formato ma gira ovunque, giro da anni l'ho trovato anche come il canale dell'avvento è sempre lui però vedo anche delle cose che ci potrebbero piacere allora, intanto una Bat Bomb edizione limitata di Bubble Tea edizione limitata del 2018 Dark Wonder con Akai e hibiscus 150 grammi proviamo se frizza ancora al massimo non frizza più però oltre alla confezione questa che è sigillata ha anche la pellicola interna proviamo allora poi cos'altro vediamo ecco qui Ren che è un buon marchio Global Protection crema protettiva da giorno 15 ml sigillata ok poi vedo tre prodotti make up quindi 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 non so se uniscono assieme o che cosa vediamo allora, intanto qui abbiamo un iconic New York Collection di Laura Geller. È un sample, c'è cioè proprio scritto sample, quindi è, probabilmente era un più, ma qui vedremo dal libricino. E dovrebbe essere un ombretto, ah sì, sì, questo è proprio un sample che cioè non, non è vendibile. Ma andiamo a vederlo però ah, un bel colore lo metto qua vicino è un bellissimo colore molto bello poi gli altri due prodotti make up che allora sono noi prodotti make up abbiamo un mm. contour cosmetics rossetto lipstick Ecco qui vediamo il fatto che sia datato perché vedete ha queste crepe nel prodotto quindi la formula si è divisa. Possiamo provare a unirla però per lo swatch non mi sento di anche se era sigillato di andarlo a provare non, non andiamo molto bene eh. peccato davvero peccato perché è un bellissimo rossetto di un bel colore però vedo anche applicandolo che la formula non è omogenea cioè si è proprio diviso andiamo con l'ultimo mello eyeliner in penna sui prodotti make up ho sempre paura sono davvero vecchi ah è proprio un eyeliner ma la porta è larga Eccolo qua. allora se premete scrive solo con la punta scrive niente allora cosa possiamo dire di queste box era partito davvero molto bene fantastico ma adesso aspettate che continuo ad appoggiare e andiamo a vedere lo spoiler del 2018 no era proprio da, da 6 Era proprio da 6 perché mi fa vedere tutti quindi ok quindi in questo caso ci avremmo avuto il campione in più perché un campione omaggio non, non ha valore non abbia avuto valore della box allora appoggiamo tutto e andiamo a pulirci la mano e intanto vi dico che cosa ne penso la box attuale quella di gennaio 2021 è una bella box e mi fa pensare e dimostrare che è fosse stata proprio una, una caduta di stile di un mese per look fantastic e ci sto perché no poi dopo in questo caso vi ho detto la box è bella mi piace poi dopo vedo questa box che ti dicono eh, come era prima fai un prima e dopo sì volentieri anche perché mi piace allora nel box prima tanta carta perché alla fine c'è il giornale che può piacere o non piacere poi se non sbaglio nelle box attuali non c'è neanche più il fogliettino quello che abbiamo ricevuto noi e se lo cerco ma è proprio un codice QR da scannerizzare e da lì si va al sito quindi proprio carta zero ottimo per l'ambiente ok ho pulito tutto diciamo però che se volete fare un video serio ed, eh, io la trovo come video serio una box del 2018 non me la mandate mm, alcuni prodotti ok ma altri soprattutto il make up anche perché la crema la testa un attimo su una parte vedi subito vedi a prenderla perché sono tutte sigillate a prenderla provandola a spremere vedi se eh, si se è, se è scomposta eh, le, la componente oppure no mm però devo dire che anche nel 2018 sarebbe stata una box completa c'era tutto perché c'era il rossetto l'ombretto che omaggio l'eyeliner, le la bomba da bagno la crema, la schiuma carina ok e niente, rock fantastico ha un profumo queste salviettine che sono spettacolari ma di cosa sono? ah beh, rituals, questa è ritual of namaste molto valide il pallish watch eh, ed è così <ride> e quindi si sì, caccia sempre queste alle, alle idee buone ma poi dopo cade un po' su un qualcosa, niente fatemi sapere che cosa ne pensate box del 2021 approvata e quindi dico era una caduta di un mese perché a, a, a dicembre non ha avuto i prodotti in tempo e magari sostituire un eh, pennello con un rasoio c'è chi piace chi no ragazze che gli è piaciuto come un carusoio quindi era proprio a gusti ma la box del 2018 e niente fatemi sapere tutto voi in un commento e io vi do appuntamento al prossimo video ciao